Cercherò di essere breve, io volevo ringraziare ehm, i proponenti di questo emendamento e questo emendamento ovviamente incontra il nostro favore e l'interesse credo di tutti è andare ehm, nella direzione di un sostegno per... Ehm, per quei ragazzi che eh, sono disabili e che necessitano dell'affiancamento dell'OEPA. Ovviamente eh, questo affiancamento deve essere previsto anche nei casi in cui eh, per... Eh, per motivi di emergenza sanitaria, eh, magari si fosse costretti a fare la didattica a distanza. Eh, già lo abbiamo visto dall'inizio dell'anno che eh, diciamo quasi a macchia di lopardo ci sono state eh, delle eh, chiusure in tal senso, eh, nel senso che mh, per settimane alternative e, e diciamo in alternanza oppure al verificarsi di un caso e le, delle classi scolastiche hanno dovuto effettuare questo eh, particolare tipo di didattica e quindi è giusto che eh, vengano questi alunni assistiti nella corretta maniera anche che è da casa. Io li voglio veramente ringraziare e voglio specificare che noi stiamo entrando nel merito di quello che viene, ci viene proposto e quando quello che ci viene proposto è accoglibile, di buon senso e, e può eh, essere attuato, allora noi ovviamente eh, votiamo sì, come faremo nel caso di questo emendamento. Grazie.